Buonasera a tutti, io sono Giovanna Marino, una delle coordinatrici del Movimento e eh, stasera eh, è il domenica 8 dicembre 2013 eh, ed è il 76esimo podcast eh, che, eh, del, del Movimento. Allora, eh, per questa sera abbiamo un po' di novità, eh, sia nazionali che internazionali. Eh, direi di partire subito con un calorosissimo ringraziamento a, ehm, e, e, al nostro ezzietto Ezio eh, Corriglione, che eh, ci ha eh, preparato il sesto episodio di Culture in Decline. Eh, doppiato con il suo team in italiano e eh, inoltre ha eh, sfornato gli, ul gli ultimi due eh, za il spot, il 25 e il 26 e eh, con questo la produzione per quest'anno si, si ferma e, e niente, vorrevo ringraziarlo eh, a nome del movimento in quanto questi spot sono veramente eh, grandiosi. Ok, ehm, questo per quanto riguarda il eh, GDL Piaggio. Per quanto riguarda invece il GDL grafica abbiamo Max eh, che eh, ci aggiorna con le sue novità. Allora, buonasera a tutti. Eh niente, beh, a parte eh, la um, pubblicazione degli Z-Spot già citati ehm, come eh, alcuni di voi sapranno c'è stato un, uh, un hangout uh, sul 3d printing uh, con uh, uh, Vincenzo Barbato e Daniele Poddige questo, questo incontro, questi, questa quest hangout video intervista uh, è stata um, editata eh, e quindi abbiamo fatto l'editing eh, video eh, il video è pronto e caricato a breve sarà pubblicato eh, mancano solo gli ultimi eh, dettagli descrizione link eccetera e poi verrà pubblicato Uh, e, e quindi no basta, uh, a livello del GDL grafica uh, mh, direi che è tutto il, uh, il video in questione uh, è molto interessante quindi consiglio a tutti uh, di, di vederselo appena uscirà perché eh, perché appunto è molto interessante spiega molto molto bene le, eh, le cose che riguardano appunto il, il 3d printing e, e anche gli annessi e connessi eh, che questo tipo di, di tecnologia eh, comporta e, e, e insomma è, è la tendenza che dà appunto a livello tecnologico e, e sociale nella nostra società, questo tipo di, di tecnologia. Benissimo, grazie Massimiliano. Eh, Nino, eh, ci ripeti tu qualcosa, qualche novità dal team traduzioni? Sì, procediamo regolarmente, come da un paio di settimane da un mesetto a questa parte, qualche piccola revisione e traduzione di materiali per un nuovo sito inediti, quindi di cui nessuna conoscenza al momento, e continuiamo invece anche con la traduzione degli articoli, e qui pubblico un attimo in chat il titolo, quasi la metà dei posti di lavoro degli Stati Uniti potrebbe essere a rischio di informatizzazione, come dimostra uno studio della Oxford Martin School. Trasporti logistici, ruoli d'ufficio sono i più a rischio. Questo articolo sarà disponibile da lunedì, forse qualche giorno dopo, sul blog. E per questa settimana abbiamo scelto questo articolo. Questa settimana è uno molto interessante, ma non vi roviniamo da sorpresa. D'altra traduzione è tutto. Ah, benissimo, vuoi eh, dirci anche del team programmazione? Sì, i lavori procedono molto bene, l'ultimo giovedì abbiamo fatto insieme a Giovanna anche del supporto per, per dei gruppi internazionali, in particolare un coordinatore russo ha avuto ha informazioni per, per installare la piattaforma, la quella di gestione per i gruppi ovviamente non quella del nuovo sito, in quanto potrebbe interessarla a farla diventare uno standard a livello internazionale per, i, per la gestione appunto dei gruppi cittadini e non. Eh, è iniziata quindi una piccola idea nel fare delle videoguide, possiamo vedere come procede, se può andare avanti a seconda della richiesta che c'è o meno, e comunque i lavori procedono e ormai... Si tratta del prossimo anno per aprire almeno questa piattaforma, speriamo di arrivare lì con lì anche con il nuovo SID. Ottimo, grazie. Um, io invece ho delle notizie dall'ultimo meeting internazionale eh, che, eh, che è stato il 27 di novembre scorso. Allora, eh, dalla Federazione Russa abbiamo eh, la novità che abbiamo, hanno il, il sito in fase di ultimazione, eh, il mese scorso hanno doppiato dei video educativi, quindi si stanno da fare anche da, da questo punto di vista e stanno rilanciando il team linguistico, anche perché francamente eh, ce ne hanno bisogno Uh, in quanto insomma il russo non è una lingua proprio uh, così semplice. Um, ecco adesso come già ha detto Nino c'è questa uh, collaborazione con uh, il uh, capitolo russo uh, nel team programmazione e il nostro eh, proprio per eh, sviluppare eh, questo sistema che, che su piattaforma open atrium in modo da eh, poter facilitare il lavoro quindi stanno lavorando anche loro su questo su questo fronte eh, in francia invece lo scorso 29 30 novembre 1 dicembre uno dei coordinatori ha fatto una presentazione del movimento al Movimento Colibris, eh, che è un movimento che lavora su scopi analoghi a quelli del Movimento Zeitgeist e con il quale in futuro si prospettano possibili collaborazioni. Lo stesso coordinatore ha fatto una presentazione di, eh, del Movimento su una radio locale. Prossimamente, il 9 o, eh, o il 16 dicembre, il capitolo francese, è stato invitato ad un colloquio online e domande aperte con il Partito Pirata francese. E il Partito Pirata è un partito politico che si occupa tra l'altro di strumenti di democrazia diretta e difesa di Internet. Dunque il capitolo francese ha qualche problemino con la pagina di Wikipedia eh, francese di, eh, del Movimento che in pratica insomma, è stata soppressa quindi nonostante uno dei coordinatori abbia eh, combattuto per tenerlo online non c'è stato verso purtroppo gli amministratori di Wikipedia eh, non hanno saputo dare sufficiente argomentazione e pare proprio che eh, non siano intellettualmente onesti con le fonti eh, che abbiamo comunque eh, adesso vedremo di eh, trovare la maniera insomma di, eh, di mettere su questa pagina um, del movimento, del capitolo francese. Eh, per quanto riguarda invece in Spagna, mh, dunque nella città di Murcia si sono tenuti una serie di conferenze e di workshop Stanno elaborando del materiale, degli script, per poi, farne, per poi poterne eh, parlare e eh, mostrare insomma, i lavori che sono stati fatti in due università. Inoltre eh, stanno facendo dei seminari online, soprattutto su TeamSpeak, su argomenti legati al movimento Zeitgeist. Um, hanno fatto un primo, uh, un primo meeting uh, il 21 scorso in merito alla comunicazione non violenta e ne faranno uh, una seconda parte giovedì prossimo. Alcuni al al altri argomenti che tratteranno, programmati quindi, sono uh, il veganismo, il pensiero critico e i principi del nuovo uh, paradigma. Ecco, invece la novità direi più eh, importante è, eh, riguarda i capitoli in lingua araba. Caife uh, Amin eh, sta organizzando un capitolo direi trasversale per tutti coloro che parlano le lingue arabe. In Egitto è nato, è nato per primo il capitolo del Cairo, ovviamente, insomma la città più grossa. E successivamente però eh, altri 14 capitoli si sono sviluppati in pochissimo tempo, in particolare nella, nella località di eh, al Iskandria Isca eh, dove stanno mh, vola volantinando e parlando nelle università e, in, e soprattutto poi hanno un'ottima un attività su Facebook. Quindi c'è una specie diciamo di post rivoluzione, perché, poiché quella precedente non ha cambiato nulla e quindi la gente in questo momento pensa o sta cercando qualcosa eh, di diverso che non il cambiamento politico che, che sappiamo tutti è stato eh, manovrato dall'alto. Um, in Tunisia il mese scorso hanno organizzato il primo capitolo, anche in Sudan, incredibile, c'è anche una certa attività anche se eh, lì hanno molte difficoltà sia per via della polizia che della dittatura che non permette molto e quindi è anche molto pericoloso eh, e quindi stanno cercando di fare le cose insomma con molta cautela. Poi abbiamo notizie sempre del mondo arabo, quindi Libano, Marocco e Siria, eh, che prima erano tre capitoli che eh, così, eh, lavoravano un po' eh, per conto proprio, ora eh, si sono uniti diciamo così, a questo capitolo trasversale e eh, hanno creato eh, una pagina eh, su Facebook e ad oggi, eh, in pochissimo tempo, hanno raggiunto i 30.000 iscritti e 150.000 che leggono le notizie e chiedono come, cosa fare, perché vogliono eh, aprire dei capitoli, quindi c'è cioè, gente che vuole il cambiamento. Quindi eh, direi che c'è un fermento e una voglia di... Uh, di um, Volere un cambiamento diverso da quello che hanno visto con la rivoluzione araba. E, quindi c'è molto entusiasmo e molta voglia di fare. Eh, quindi hanno, insomma, stanno cominciando, stanno veramente cominciando a lavorare, a mettere su capitoli eh, e a dare e a darsi l'un l'altro eh, supporto per eh, creare appunto. Eh, gruppi, team per fare un po' di attivismo per dire solo al Cairo ci sono 200 volontari attivi ma insomma, ogni giorno ci sono sempre di nuovi arrivi eh, nonostante, nonostante molti abbiano problemi di connessione e a volte anche di elettricità ecco, e quindi hanno creato un, un sito che è drygeistarabic.com che proprio ra, eh, raggruppa eh, tutto quanto il, il mondo arabo. L'ultima novità eh, direi che eh, questa, ovvero il prossimo meeting internazionale sarà il 25 dicembre. Eh, è nata un po' una discussione per, per quanto riguarda questa data, perché chiaramente qui è Natale, eccetera, eccetera. Eh, però eh, alla fine della fiera abbiamo concluso che eh, noi non siamo un movimento cristiano, è un movimento internazionale, quindi... Non possiamo eh, come dire eh, spostare le date perché magari qui c'è la festa cristiana, di là c'è la festa eh, ebraica, dall'altra parte c'è la festa musulmana, dall'altra parte. Ecco. E quindi eh, manteniamo eh, l'appuntamento l'ultimo mercoledì del mese, che è appunto il 25 dicembre, e eh, io ho confermato che ci sarò e eh, dalle notizie internazionali per, per oggi e questo è tutto e direi che eh, possiamo fermarci qua anche per eh, il podcast a meno che non ci siano altre eh, notizie bene allora ci eh, fermiamo qui grazie per l'ascolto e alla prossima